Salve a tutti, io sono Chiara e io Letizia. Vorremmo consigliarvi di leggere The Giver, scritto da Lois Lovry ed edito da Giunti. La storia è ambientata in una società del futuro nella quale eh, ogni ruolo è scelto e predisposto da un gruppo di anziani. Questi anziani decreteranno chi saranno i genitori della famiglia e affideranno ad ogni eh, nucleo familiare due bambini, un maschietto e una femminuccia, che non sono però i loro figli biologici, eh, in quanto questo ruolo, cioè quello appunto di diventare madre, è affidato ad un gruppo eh, specifico di ragazze. All'età di 12 anni eh, ogni giovane bambino è appunto invitato a partecipare a un'assemblea nella quale eh, verrà scelto il loro ruolo all'interno della società nel futuro. E il nostro protagonista Jonas viene scelto per eh, diventare accoglitore di memorie. È un ruolo molto importante, non tutti sono capaci di portarlo avanti in quanto appunto eh, il donatore, cioè la persona più saggia e che custodisce queste memorie per tutta la comunità deve trasmetterle a questo giovane ragazzo e vivremo con lui appunto questa scoperta lui pian piano attraverso accogliendo queste memorie scoprirà il calore del sole sulla pelle una sensazione che lui non conosce scoprirà i colori eh, che non conosce in quanto la società è soltanto, soltanto in bianco e nero e Cos'altro? Pian piano che scoprirà appunto eh, queste realtà, altri sentimenti come la solitudine, la malattia, il dolore, vedrà e assisterà ad immagini di guerra... Capirà che questa realtà non è giusta per la sua società, che perché in realtà non hanno libertà di scelta. E così, aiutata appunto dal donatore, ehm, inizierà un viaggio eh, per arrivare in un posto lontano che prende appunto il nome di altrove. Ma non sarà soltanto questa voglia di rivalsa, sarà anche un, uh, un giovane personaggio che conosceremo già uh, dalle prime pagine che influenzerà la decisione del nostro protagonista. The Giver è un romanzo avvincente, che mette a dura prova la fantasia del lettore, in quanto pian piano, anche noi insieme al protagonista, andremo a colorare il nostro romanzo. Inizialmente partiremo ad avere una visione in bianco e nero, e stereotipata, eh, fatta di regole che sono state imposte dal Consiglio degli Anziani, pian piano invece scopriremo ciò che potrebbe esserci al di fuori di questo modo, eh, di queste idee. Ecco eh, che allora inizieremo a capire un po' ehm, lo stato d'animo di Jonas, perché vuole che gli altri ehm, conoscano come lui queste sensazioni e ci chiederemo è giusto vivere in una società nella quale le regole sono imposte, ciò che ci dicono lo decretiamo per verità? Però se qualcosa ci spinge a riflettere o ci fa conoscere che possono esistere altre sensazioni come il calore dei raggi del sole sulla pelle, la morbidezza della neve o ancora l'affetto di una famiglia, quindi un focolare familiare durante la notte di Natale, siamo disposti a perdere tutto questo? E questa appunto è la domanda che alla fine noi eh, ci porremmo e scopriremo insieme a lui, infatti il finale possiamo definirlo un po' aperto in quanto ognuno di noi può lasciare una sensazione diversa. Eh, il romanzo di Giver è stato pubblicato eh, inizialmente nel 1993. Potremmo paragonarlo al romanzo scritto da George Orwell, 1984, in quanto appunto entrambi utilizzano la negazione della memoria comune per sottomettere la società. Ma ci sono dei punti eh, essenziali che si differenziano e che differenziano entrambi i testi. È molto importante infatti il fatto che la società di Jonas non si ribella, cioè non capisce, è completamente anestetizzata a ciò che gli anziani, eh, a ciò che conosce, a ciò che gli anziani gli hanno fatto conoscere. Infatti il senso di ribellione di Jonas è particolarmente importante proprio in quanto non sfida un regime, una persona, ma sfida il senso comune, cioè sfida proprio ciò che tutti condividono. Solo successivamente nel 2014 è uscito il film al cinema, The Giver, il mondo di Jonas, e solo leggendo il libro potrete riscontrare e notare le differenze che appunto ci sono tra il, la pellicola e il libro. E, vedendo il film potrete vedere inizialmente la differenza del mondo e, di Jonas, quindi come lo vedeva lui inizialmente e come si trasformerà successivamente. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Si chiama neve, Gabe, sussurrò, fiocchi di neve, cadono dal cielo e sono bellissimi. Vi invitiamo a scrivere la risposta nei commenti e speriamo che troverete utile questa recensione. A presto! Scritto da Lois Lovri ed edito da Giunti, secondo te si sente questo cavolo di Glaxon? <ride> Salva a tutti, ragazzi! Questa cosa Vorremmo consigliarvi di leggere dei giver. Scritto da Lois Lovri ed edito da Giunti. Io ho preso respiro di <ride> <ride> Ma perché stavo perdendo? Allora la rifacciamo? Per sicurezza? Non sai mai che la verità? No. Per prima cosa eh, ci chiederemo quanto. Ehm, quanto è bruttissimo, quando mi ah, Quanto? Quanto ci volete bene! Infatti, quanto ci volete bene?